Pericolosa ricerca sui virus dell'orrore. Laboratori biologici in Ucraina. Due settimane e mezzo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ovvero l'11 marzo 2022, T-Online pubblica la seguente notizia sul suo portale. L'OMS consiglia all'Ucraina di distruggere gli agenti patogeni nei laboratori provocando probabilmente uno shock in tutto il mondo. I precedenti avvertimenti provenienti dalla Russia sulla presenza di tali laboratori biologici sono stati respinti come falsi. Ora l'OMS lo ha confermato, ci sono laboratori del Pentagono in 25 paesi del mondo. In Ucraina, tali laboratori biologici sono stati mantenuti dagli Stati Uniti soprattutto dal 2014 al 2017, poiché durante quel periodo nel loro paese erano stati sospesi i finanziamenti per gli esperimenti gain of function, in particolare per i virus dell'influenza SARS e MERS. In Ucraina sono noti laboratori biologici statunitensi in nove grandi città. Ora, Vesily Nebenzia, ambasciatore della Russia alle Nazioni Unite, ha portato nuove prove che ci sono almeno 30 laboratori biologici sospetti in Ucraina che nel contesto del loro Defense Street Reduction Agency vengono cofinanziati dagli Stati Uniti. In questi cosiddetti laboratori biologici o strutture di ricerca viene effettuata la ricerca Gain of Function, detto anche GOF. GOF è un'area controversa della ricerca biomedica che comporta la dotazione di organismi con nuove capacità e la sperimentazione di come queste possano essere adattate all'organismo. Per esempio, attraverso cambiamenti nella sequenza genica, i virus presenti in natura vengono adattati affinché gli agenti patogeni, che normalmente non possono essere trasmessi dagli animali all'uomo, possano comunque penetrare nelle cellule umane. In altri termini, gli agenti patogeni vengono riprodotti in laboratorio al fine di aumentare la contagiosità. Presumibilmente, in questo modo, dovrebbe essere studiato come gli agenti patogeni o mutazioni corrispondenti potrebbero essere meglio combattuti nell'ambiente naturale. Fatto sta, però, che il risultato di tali esperimenti è spesso difficile o impossibile da prevedere. Uno di questi casi, tremendi, si è verificato in Sud e Centro America nel 2015. Il virus Zika, fino ad allora completamente innocuo per gli esseri umani, è stato reso pericoloso tramite alterazioni genetiche, soprattutto per i nascituri. Causò un difetto di nascita nel feto, la microcefalia, una marcata riduzione delle dimensioni del cranio con possibile ritardo dello sviluppo mentale. Nella trasmissione Pandemie, Obiettivi, Percorsi e Burattinai, Clatv ha riportato, tra le altre cose, la sofferenza delle famiglie colpite. A causa del rischio di conseguenze imprevedibili della ricerca Goff descritta, il lavoro può essere svolto solo in laboratori ad alta sicurezza. Secondo il quotidiano tedesco Tagesspiegel, 59 di questi sono in funzione in tutto il mondo con il più alto livello di biosicurezza, 4. Questi sono concepiti così da potervi studiare virus e batteri molto pericolosi che provocano malattie gravi e contro le quali non esistono antidoti o vaccini. Tuttavia non esistono standard internazionali vincolanti per lavorare in sicurezza e responsabilità con gli agenti patogeni. Quindi in tutto il mondo non esiste alcun laboratorio di biotecnologia che sia abbastanza sicuro da garantire che tali virus geneticamente modificati non possano fuoriuscirne. Uno di questi laboratori di alta sicurezza, che è stato accusato per l'epidemia del coronavirus, si trova a Wuhan, in Cina. Il dottor Christian Drosten, capo virologo del Charité di Berlino, uno dei fondatori e sostenitori della ricerca sul Gain of Function, ha ammesso in un'intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche l'8 febbraio 2022. A Wuhan sono sicuramente state fatte cose che potrebbero essere definite pericolose. È evidente che questo tipo di ricerca comporta il rischio di gravi pandemie. Alla luce di ciò, la raccomandazione dell'OMS all'Ucraina di distruggere gli agenti patogeni altamente pericolosi presenti nei loro laboratori al fine di prevenire la possibile diffusione a seguito di attacchi militari è molto più che comprensibile. Questo pericolo è il rischio associato a questa ricerca che potrebbe spazzare via gran parte della popolazione mondiale hanno spinto 45 ricercatori scientifici internazionali a fare una richiesta urgente. Nella cosiddetta dichiarazione di Hamburgo, viene richiesta l'immediata cessazione in tutto il mondo della ricerca ad alto rischio, gain of function, sugli agenti patogeni. Secondo le loro scoperte, vi è il rischio che nei laboratori possano svilupparsi virus molto più pericolosi del coronavirus, la necessità di porre fine a questo settore scientifico richiede un monitoraggio e un controllo continui da parte di un'autorità di vigilanza internazionale indipendente. Gli scienziati e i media di tutto il mondo hanno la responsabilità di richiamare l'attenzione su questo enorme potenziale di pericolo e di sensibilizzare i politici e l'intera società. Gentili spettatori, diffondete questa trasmissione prima che l'agognata previsione di Bill e Melinda Gates si avveri. Il prossimo virus attirerà davvero l'attenzione. So you know, we'll That you know I'd say is uh will get attenzione this time. Mm -hmm.